Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Buongiorno carissimi, un saluto a tutti. Sono felice di ritrovarvi sul nostro canale. E se volete iscrivervi, siamo iper contentissimi. E dovete accedere ovviamente qui alla campanella grigia che vibra e sarete sempre avvisati dalle nostre notifiche. Sono contento anche che questo finalmente abbiano deciso i ragazzi dello staff di metterlo in chiaro perché c'è una credo, importante suggestiva, eh, suggestivo intreccio tra la tematica di angeliologia, che vi chiedo sempre di seguire, e di soteriologia. Angeliologia, demonologia e soteriologia sono due dei, dei, delle playlist che normalmente anche gli abbonati usufruiscono. Oggi dobbiamo notare una, diciamo, una problematica, forse nuova da un certo punto di vista, molto semplice, molto piana, molto tranquilla, biblica, e che io diciamo così vi suggerisco di quantomeno ricordare. Sull'aldilà noi abbiamo eh, poche idee, poche idee ben confuse, sappiamo di certo che ci sarà ovviamente una risurrezione, ci sarà un giudizio che in Cristo sarà con lui, vedete che non sto dicendo terminologie tipo paradiso, salvezza, vita eterna, perché nei corsi vedremo queste cose, che invece lo rifiuta scientemente fino all'ultimo momento e chiaramente avrà tutta un'altra sorte. Però la cosa che a, a, a me interessa e preoccupa anche da un certo punto di vista è quando noi, nella nostra mente, per ovviamente dottrine, peraltro anche giuste, legittime, eh, mh, bibliche, però a volte facciamo delle sovrapposizioni che teologicamente e scritturalmente parlando sono improponibili. Vi faccio subito un esempio e arriviamo al dunque. Voi, leggendo l'Apocalisse, vi sarete accorti perché la Bibbia la leggete grazie a Dio da, da, da tantissimi anni, insomma, anche per i più giovani? Che quando arrivate ad Apocalisse, vi accorgerete che quando arrivate, per esempio, ad Apocalisse 20 e arrivate al versetto 14, troverete una cosa strana: e cioè l'Ade e la morte vengono praticamente uccisi perché vengono buttati. Da Shem Baruchu, nel, Nello stagno, che poi sarebbe una palude ardente di fuoco e zolfo, e lì c'è la morte seconda. Cosa voglia dire? Morte seconda ci sarebbe da parlarne per delle ore, perché per la letteratura cumranica è una cosa, per la letteratura rabbinica è un'altra cosa, per la, la letteratura siria che è un'altra cosa, lasciamo stare, però sicuramente morte seconda, come c'è una morte prima. Quindi, sembrerebbero due soggetti, sembrerebbero due soggetti. Poi parliamo sempre di Ade e morte. Poi voi questa, questa binata la troverete altre volte nel Nuovo Testamento, ma se abbiamo questa idea, quando arriviamo in Luca, nel Vangelo di Luca, al versetto 20 in poi, Abbiamo l'episodio, ed è una parabola, state attenti, tante volte questa viene presa come paradigma di ciò che sarà certamente nell'aldilà, non è così, è una parabola, e adesso vi dico il perché, se state un po' attenti anche in italiano si capisce, pare che c'è scritto che è una parabola, ma non è quello il problema, troverete scritto questo, che Eleazar, Lazzaro, muore. non dice che è sepolto viene portato dagli angeli in quello che poi vedremo nei versetti successivi è essere il seno di abramo del quale non parlo parlo invece del ricco che nel versetto dopo quindi siamo intorno a luca 16 20 21 dice che è morto anche lui ed è sepolto e comincia a parlare dall'Ade, che in quel caso sembra un luogo, un luogo. E in tutta la letteratura greca l'Ades è un luogo, un bratile. Lo sappiamo, non c'è bisogno di perdere tempo, perché dobbiamo stringere. Quindi noi abbiamo un povero che muore, non è sepolto, non c'è scritto che è sepolto, e viene portato dagli angeli nel seno di Abramo vatte la pesca dov'è perché è una parabola poi abbiamo invece questo signore questo ricco, ricco e pulone che è sepolto quindi secondo la mitologia diciamo eh, ebraica non biblica eh, in mezzo ai, ai tormenti ai vermi e quant'altro poi lo dice anche lì che c'è questo fuoco che, che, che, che, che lo disturba che, che lo fa soffrire chiede ad Abramo di poter mandare qualcuno dai suoi fratelli e sapete come va a finire fatto sta che sembra questo, proprio questo ruolo ora la Bibbia della, dei 70, della 70, quella che, alla quale fa riferimento massima parte la citazione del Nuovo Testamento come eh, rende col nome Ade l'ades noi diremo l'Hades in greco Ciò che in ebraico, nel testo masoretico, quello che noi chiamiamo il testo masoretico, è lo Sheol. Non, non la Genna. La Genna, voi sapete, è... Oggi c'è una specie di piccola tangenzialina intorno a, alle mura di Gerusalemme, quando voi no, siete dalla dalla porta di Jaffa, scendete sulla destra, dove, proprio dove c'è il filubus che arriva, questo bellissimo autobus, con uh, filubus tipo, no? quello bello moderno, con l'aria condizionata, poi a un certo punto si scende, ecco, quella specie di, di, di circonvalazione lì sotto, quella è la genna. Adesso bisogna stare attenti a attraversare la strada, se no ci vai a finire davvero nella genna, perché lì facevano nel, nel, ben, nel ben in non, o che i non si facevano i sacrifici umani, e, e ovviamente era considerata la patuniera della città, veniva buttato tutto il patume, c'era questo fuoco che usciva con la pece per bruciarlo, perché è chiaro che se no si, si sarebbe accumulato tutto il patume della città. E quindi è un luogo esecrabile, quello che essendo basso noi chiamiamo, traduciamo con inferno nelle traduzioni latine. Benissimo. Non che non ci sia la dannazione, c'è come, eh? però sto parlando, eh, voglio farvi capire questa cosa di angelologia, gli angeli che portano quest'uomo... Nel seno, nel seno di Abramo, che poi da lì poi sparisce questa concezione, non la troverete mai più, per forza una parabola, e quell'altro che invece, dall'Hades, dall no? Ecco, Hades in greco, però è Sheol, Sheol in ebraico. E noi pensiamo giustamente che sia un luogo, però non è la Genna. Ecco, questa sovrapposizione per cortesia non fatela, perché? Perché per gli ebrei la Genna o Genna, chiamatela come vi pare, se lo dite in greco, se lo dite in aramaico, se lo dite in ebraico, non è un luogo che per gli ebrei, innanzitutto, vediamo adesso che non è solo un luogo, ma non è una situazione che di, di, per noi è la dannazione, per loro è un luogo di purificazione, perché è finita la purificazione per alcune sette eh, giudaiche all'epoca era di, set, di mm, 12 mesi, per altre al massimo di sette anni, dopodiché dovevi comunque partecipare all'Olam Abba, non potevi soffrire perché gli ebrei non possono soffrire per sempre. Questa è la mentalità dell'epoca, eh? Dell'epoca. Lo Sheol, quindi, non è la Gen. Ora e concludo. In Giobbe, nel testo ebraico, lo so che la vostra traduzione non dice così però è così, come vi leggo, al versetto, capitolo 24, versetto 19, c'è una cosa strana che ci dà luce, e concludiamo, su quello che abbiamo detto in Apocalisse: cioè che l'Hades, cioè lo Sheol, viene ucciso insieme alla morte, ricordate l'angelo della morte, che in Esodo 12 passa e uccide i primogeniti che sono fuori dalle case degli ebrei, col sangue dell'agnello nelle stipiti delle porte. Bene, qua dice la seccità, Gamham, e anche il caldo, dice, rubano le acque alla neve. Però dice, attenti, Sheol Hahtaku, e cioè Sheol, l'Ade, peccarono, plurale. Soggetto singolare, verbo al plurale. Allora, l'idea che lo Sheol sia un luogo che però là va a morire, in, dico là nel senso di Apocalisse col nome di Hades, perché alla 70 qua traducono Ade, l'Hades lo Sheol, eh, comincia a essere non più soltanto una situazione di luogo, ma è anche proprio una condizione, perché se io metto peccarono, cosa voglio intendere? Perché non metto lo sciol pecca? Quindi è un luogo, è una personalità poetica, è una personalità eh, corporativa. Che cos'è? Perché dice sciol peccarono? Questo vi dico proprio nel testo ebraico originale, e le traduzioni vostre chiaramente pensano, ma non può peccare un luogo? No, no, no, no, però il luogo può morire, l'ade può morire però. Non c'è una spiegazione, c'è da considerare questa cosa, metterla insieme con tutte le altre cose che abbiamo detto e capire che c'è dell'altro in questo che noi giustamente consideriamo, luogo, l'arte è un luogo, lo shiol che è la stessa cosa in ebraico è un luogo, la morte è una situazione, però anche lei viene uccisa, quindi fa parte di una morte seconda, quindi c'è l'uccisione della morte, c'è l'uccisione dell'Ate. Dell e in Giobbe noi vediamo che lo Sheol peccarono. Pecarono. Quelli che lo sono nello Sheol peccarono, e perché non l'ho detto? Visto che lì sta parlando degli empi. Gli empi peccarono e vanno nello Sheol. Invece no, dice Sheol peccarono. E normalmente quando c'è il verbo al plurale si tende a esaltare il soggetto che è legato al verbo. Quindi, persona, non dico o, dico e, persona barra, persona, luogo, persona barra, luogo poetico, perché potrebbe essere, qui è poesia, eh? in Giobbe qua siamo nella poesia. Voi sapete che dal capitolo 2 al capitolo 39 è poesia in Giobbe. L'inizio e la fine è prosa, ma infatti ha un'altra diciamo, fine rispetto invece alla poesia quindi personalità poetica oppure personalità corporativa e cioè ciò che succede ai peccatori si riflette nel luogo nel quale tu vai a stare vi faccio una battuta semplice poi davvero adesso concludo andare allo stadio vuol dire andare in un luogo chiaramente però lo stadio è anche un'unità di misura lo stadio è anche una situazione ambientale nella quale chi ci va è automaticamente considerato un tifoso o interessato per esempio al calcio, d'accordo? Ecco, quindi non consideriamolo solo un luogo e soprattutto, e soprattutto, visto che può morire, partecipa alla morte seconda, quindi alla separazione di Dio per la seconda e definitiva volta, e poi soprattutto ricordiamoci che Luca 16 è una parabola, gli angeli portano questa creatura, non è sepolta, la portano nel seno di Abramo, mentre il, il ricco è proprio sepolto nell'Ade, cioè lo sciò. Se lo risentite non è così difficile come sembra. È giusto per chiarire non fare sovrapposizioni con la Genna che è tutta un'altra cosa. Questo lo dico ovviamente agli abbonati, ma sono felice di poterlo anche estendere a tutti voi che siete da ormai tre anni o qualche giorno i follower del canale. Grazie e come dico sempre, davvero, se Dio vuole, alla prossima. Ciao!